Allora, questi sono i moduli del front-end. I moduli di back-end sono principalmente questi due, di analisi e invece gestione delle campagne, oltre a quelli che sono indicati tratteggiati, perché sono quelli che vanno verso l'integrazione con gli l'IRP, per cui se ho già un IRP, semplicemente mi integro con ciò che ho, se non ce l'ho, magari mi fa un minimo delle funzioni che l'IRP farebbe. Eh, cosa fa la parte di analisi? Eh, innanzitutto accede, analizza i dati dal data warehouse, dal magazzino dati che raccoglie tutte le operazioni che sono state fatte. Quindi immaginate che tutte le operazioni che vengono fatte sul front end, definizione di indirizzi, gestione dei, dei, dei prospect, eh, gestione delle chiamate, risposte, gestione dei contatti via web, eccetera eccetera, tutto questo va a finire in un unico grosso database. Questo database contiene quindi dati diversi di diversi canali, di diverse tipologie, e in qualche modo viene analizzata. Ad esempio, le funzioni principali che sono indicate qua sono la definizione degli indici di segmentazione, quindi per ogni segmento di mercato, quindi tipologia di utente, diviso non so, per fascia, per genere, per professione, per titolo di studio, per regione, insomma, tutti i vari metodi con cui potete segmentare il mercato, definite degli indici che sono l'esempio principale di, di, di, di profittabilità, cioè quanto rende investire su quel segmento specifico rispetto a investire invece su altri segmenti. Quindi ti dà un ritorno, ti permette di calcolare il ritorno dell'investimento in promozione su quello segmento specifico, perché abbiamo gli strumenti per poter intervenire su quei segmenti non, e non sparare nel mucchio. Ti dà degli strumenti per poter prevedere no? se io ho un tre, del, degli andamenti pluriannali dettagliati, posso usarli come modello predittivo per dire ma allora come andranno le vendite, come andranno le cose nel prossimo semestre, se faccio questo o se non lo faccio, quindi sono, di fatto ti danno le informazioni di supporto alle decisioni, quindi in qualche modo anche una valenza strategica. Eh, e poi soprattutto c'è tutta una parte di, di, di, di cruscotti, di dashboard, che, te, che ti permette di tenere sotto controllo in tempo reale cioè, giorno per giorno, ecco, non minuto per minuto, che co come sta andando l'attività, come stanno funzionando le cose. E poi ovviamente questo punto 4 è un punto di, di amministrazione, di gestione, definisco quali sono i miei segmenti, qual è la segmentazione che voglio fare, non sulla base di quali criteri, di quale variabile. Ehm, tutto questo di fatto è in qualche modo disconnesso rispetto alla parte operativa di front-end, quindi nella parte sinistra della, della figura abbiamo il front-end col suo database operativo, poi ci può essere la parte IRP, no? che è poi la parte a sinistra, in basso, sulla, sulla gestione della produzione che comunica in termini di ordini, di acquisti, di, di, di ordini fatti essenzialmente, di ordini consegnati. Dal database operativo viene estratto vengono estratti i dati che vengono diciamo, classificati in questo modello dati leggermente diverso, questo è un modello transazionale, questo invece è un modello analitico, quindi gli stessi dati vengono organizzati in tabelle in modo diverso sulla base degli indici che voglio vedere, dei segmenti che voglio vedere, e su questo data warehouse posso vabbè, fare l'estrazione, il data mining, quindi la scoperta di pattern, relazioni ricorrenti, e posso gestire la segmentazione, quindi su vari segmenti vado a vedere le statistiche gestire le campagne perché sulla base delle analisi di ciò che ho fatto posso definire qual è l'impatto, qual è la numerosità degli utenti, degli interventi, eccetera. Una volta che ho definito la campagna questa va, è un'informazione che va al front end, quindi fa partire le mail, informa gli operatori di queste cose, personalizza le offerte sulla base di questi criteri per cui il prezzo che cambia, eccetera, eccetera, e quindi e rientra nel livello operativo. Quindi qui dietro gestiamo a livello di pianificazione e di strategia. Raccogliamo dei dati, li analizziamo e decidiamo cosa fare nel futuro. Questa decisione rientra nel front-end che cambia le modalità operative. Eh, la parte di definizione delle campagne è quella parte decisionale, in cui effettivamente cos'è che decido, quali sono le leve su cui posso agire a questo livello. È definire eh, su opportuni sottoinsiemi di utenti presi per nome o presi per segmento, molto più probabilmente, quale tipo di offerta e o di comunicazione sviluppare. Eh? Ehm... Vabbè, poi questo è un modello che fa vedere come interagiscono con gli altri canali, ma direi che non è particolarmente interessante. Questo è un esempio di un programma, Sibel è l'azienda che per prima ha fatto un prodotto che fosse un CRM integrato, quindi un po' il nome di Sibel come azienda è rimasto agganciato al CRM come il nome di SAP è rimasto agganciato all'IRP, se cioè vogliamo prendere diciamo così, le aziende eh, pioniere o che hanno aperto il settore. E questo non è molto leggibile, almeno nella versione proiettata, eh, fa vedere un processo che definisce le modalità di funzionamento di una campagna. Per cui qui dice, eh, c'è una parte via email, una parte attraverso call center, in questo caso raccolgo, quindi definisco gli small business customers, quindi gli utenti che sono piccole aziende, oppure gli utenti graphic intensive users, gli utenti che sono, magari probabilmente hanno comprato dei prodotti di grafica, e poi ho l'elenco generale. all'elenco allora, generale mando le mail, eh, questi altri invece le chiamo, li chiamo individualmente perché probabilmente sono già miei clienti perché li, li conosco, già categorizzati, e invece le piccole e medie imprese faccio entrambe le cose. Quindi, questa è la parte, se vogliamo, outbound. Mando mail e faccio chiamate. Allora definisco il processo. Questo processo poi si trasforma, beh, nelle mail nel fatto che definisco un template e quelle mail passano in modello e queste mail passano in automatico. Ma soprattutto la parte qua del call center significa che il mattino dopo, quando arriva l'operatore outbound, arriva e si siede, si vede l'elenco delle chiamate da fare e delle cose da dire. No, quindi viene eseguito per mezzo di un, di un povero omino eh, che roboticamente esegue le istruzioni del programma dei CRM. Poi qui c'è la gestione delle risposte, le risposte arrivano e sulla base del fatto che non risponda o risponde eh, eh, abbandona la campagna oppure in, caso, in altri casi magari potremmo fare dei, dei richiami, dei recall oppure no, dico grazie e poi cerco di venderti qualcosa. Insomma. Definisco un processo che è basato su azioni del tipo, do informazioni, ti chiamo, mi faccio chiamare, registro una cosa, e il sistema front-end gestirà le, le singole fasi di questo processo, che io definisco invece nella parte di, di, di definizione della campagna. Eh, vabbè, qui ci sono l'elenco delle aziende che sono coinvolte con grosso modo questo tipo di distribuzione, ma in realtà è un mercato molto, molto più frammentato quello del, del, del CRM perché molte volte è un prodotto a sé stante che serve a gestire e cioè viene usato solamente in parte quindi eh, questi qua di SAP sono quelli che hanno già SAP e lo usano anche per fare CRM è molto improbabile che qualcuno compri SAP per fare CRM no? e se Salesforce invece è un altro prodotto che si è specializzato in questo ehm, ecco vi dicevo ieri che per capire un po' bene cosa fa un CRM, uno dei modi è quello di provare a utilizzarne uno. Vediamo se si ricorda l'indirizzo, questo qua. E uno di quelli facili da utilizzare, perché sia open source, sia ha una versione di trial gratuita, è questo sugar CRM. Quindi cerchiamo un attimo di vedere, di riconoscere... Scusate, sono una pagina dentro, di riconoscere in questo, diciamo così, queste funzioni, in questi menu, le cose che abbiamo visto dal punto di vista generale. No? Allora, eh, la cosa carina è che se voi vi iscrivete per la, per, per la demo gratuita del, del, del sito, eh, quando entrate vi fa vedere queste sette facce, che sono le, delle personas. No? Una persona è, nel gergo dell'usabilità, è una, una persona immaginaria, che incarna un certo ruolo, una certa funzione. E quindi ci fa vedere che il sistema, in questo caso Sugar CRM, è stato configurato in modo diverso in funzione dei ruoli di ciascuna di queste sette persone. Per cui i ruoli che ruotano intorno al CRM sono queste tre colonne, sempre. E di queste tre colonne ci sono due righe, il manager e l'operativo. E le tre colonne sono sales, marketing e support. La forza vendite, le promozioni e supporto post vendita. Sono questi i tre canali, i tre, tre blocchi funzionali. Di questi ci sono il manager e il senior account representative, vuol dire venditore, eh, anche se è il discorso titolo. Eh, Vicepresidente Presidente delegato con la delega al marketing e lead developer representative, cioè colui che deve sviluppare i lead, i lead contatti, un altro nome per indicare prospect. Vicepresidente del supporto e senior support representative. Eh beh. Diciamo che non sono posti di operativi di ultimo livello questi signori, ma coordinano un piccolo gruppo a livello operativo, a livello del front end e eh, questo è un admin che ci interessa di meno perché è il configuratore del sistema no? diciamo del, dell'area informatica tecnologica, chi gestisce il sistema, lo configura, crea gli utenti, crea i backup monitora che il sistema sugar vada bene, non è tanto collegato al, al, alle attività di marketing e propria ehm, partiamo da questo signore qua quindi questo è l'executive, quindi dirigente responsabile delle sales delle vendite allora in questo caso essendo un manager gli devo far vedere delle cose facili no? sempre colorate no? e questo qui mi dice e questo è un risultato dell'analytics a valle di tutto qual è stato per tipo di industrie il numero di questo dice accounts attivi, per i vari tipi di industrie, questo eh, chiaramente è stato configurato in questo modo, ma no? poi dopodiché li, posso, li fa vedere, è di fatto un cruscotto, uno tiene sotto controllo l'andamento, tutte le opportunity by amount by sales representative, quindi, qui abbiamo 5 sales representative, quindi questa persona coordina 5 responsabili vendite, e di questi 5, qual è stato l'incasso che hanno portato? In progress oppure closed? Wong, cioè, quindi alla fine, sto contrattando per 215, sono K, quindi 1000 euro, max, e non si sa se è andato a buon fine o no. Chris sta contrattando per 200.000 euro, ma 197 le ha già portate a casa. In questo caso, magari questi 215 non vengono, per, non vengono chiusi e quindi entrerà nel non vengono diciamo, conclusi e quindi diventerà closed loss, cioè la trattativa è chiusa, ma è chiusa a nostro sfavore, non l'abbiamo venduta. È un po' vabbè, sapere che hai qualcuno sopra la tua testa che ti sta controllando quanti dollari stai riuscendo a portare, però è il mestiere del venditore, se fate questo sappiatelo, eh, venite misurate sulla base di questo. Eh, qui invece cost by team by user. Quindi hai i vari eh, venditori di nuovo, stessi Chris Jim eccetera, eh, e poi by user, in questo caso user sarebbero gli utenti dell'est, dell'ovest e gli utenti invece in su scala più globale esterna, no? Quindi, immagino che pensino al mercato nordamericano, mercato dell'est, mercato dell'ovest, est, dell dell estero. E fa vedere quante chiamano, in questo caso sono le calls, vedete che avete sempre una metrica e una segmentazione, qui la metrica sono le opportunity, sopra erano gli account, qua sono le calls, le chiamate che fanno, non è chiaro se sono so quelle fatte o fatte e ricevute, e poi la segmentazione, by team, by user, by sales representative, eccetera, questi sono dati sintetici che sono aggiornati in automatico e andando a pescare lead, meeting, e eh, vabbè. sono degli indicatori di performance di fatto, no? questo è ciò che vede il signore, poi ovviamente il menu può eh, gestire altri, c'è cioè questa è la prima pagina che è la pagina diciamo così, di pannello di controllo generico che posso, volendo, ecco questa è una funzione che vale per tutto il sugo CRM, creare altri pannelli, altri, eh, ad esempio questo sulle performance metrics, questo sull'operation, mi fa vedere una vista diversa. Quindi io definisco, creo all'interno di questi pannelli una serie di di visualizzazioni, le combino tra di loro e posso richiamare facilmente questi pannelli. Questo dal punto di vista dell'Activity Stream, sono tutte le, la stor lo storico no? di ciò che è successo e così via. E prima eravamo su Performance Matrix. E poi posso invece agire sulle varie tipologie, l'Account, crea i contatti, crea i lead, ma in realtà non è proprio il suo lavoro, no? di questo signore. Invece ciò che vede... Il venditore è una vista più operativa, o responsabile di un gruppo delle vendite, questo si chiama Chris. Chris era uno di quei cinque no? che avevamo visto prima, è una di quelle persone gestite dal signore di sopra. Lui ha una vista che qui è stata definita, non è stata scelta, per chi ha preconfigurato questa demo, già in modo più operativo. Lui vede innanzitutto le sue cose, le informazioni relative alla sua persona e al suo gruppo di lavoro, non agli altri, Qui in questo caso è una cosa abbastanza carina, questa pipeline è una visualizzazione prettamente da venditore. Cioè qui ti fa vedere i vari stadi, io ho potenziali 23.000 euro di vendita inizio analysis, eh, devo ancora lavorare, devo ancora capire. Di questi 18.000 sono nella mano dei decision makers, quindi ha parlato già con un decisore per cui può andare avanti il passo successivo, di questi 12.000 sono in fase di qualifica, quindi stanno decidendo se tu sei un fornitore adeguato, di questi 11.000 sono l'analisi della percezione, quindi come ti considerano, di questi, cioè di fatto no, l'imbuto, la, la serie di imbuti attraverso cui devi passare da quando ti vai a proporre parli con un decisore, il quale ti fa puoi parlare con l'ufficio acquisti, che ti fa una serie di verifiche, e a un certo punto arrivi a 12.000 che sono già in fase di negoziazione. Per questo primo trimestre 2011, poi ovviamente lo posso andare a, a selezionare. Mio o del mio team? In questo caso il tuo team è fatto solo da lui, in questo demo è configurato, c'è solo lui, quindi i, i numeri per lui come persona coincidono con quelli del suo team. Questo è l'obiettivo, lui deve arrivare a fine quarter a, a 22.000 di, di, di vendite, non ha ancora venduto niente e quindi deve recuperarne ancora 22. Eh, poi ha una previsione, questo qui è l'operativo, cioè ti è andato quell'obiettivo vedi di raggiungerlo. In realtà c'è una previsione sotto che dice guarda che sulla base dell'analytics e dei trend prevedo che tu in realtà arriverai a 93.000 e quindi in realtà sei, sei decisamente sopra rispetto a quello che però per ora non è ancora fatto niente, quindi una previsione che, che è positiva. E poi anche qua ci sono grafici, in questo caso eh, lui vede i contatti, per cui vabbè, questa è un'anagrafica. Eh, i messaggi, le chiamate, vedete che qua ci sono, per esempio, le call, le mail, è tutto integrato, di fatto anche le mail che si spediscono sono gestite dal sistema, sono visibili all'interno del sistema, in questo caso sono principalmente, vedete qua ci sono le mail del suo capo, ma anche le mail dei clienti, c'era una che dice, scusate, mi sono perso, c'era una che dice, ma allora vediamo un attimo, sono interessato alla vostra soluzione a cloud, allora andiamo a vedere questa qui che cosa fa andiamo a vedere questa mail, e integrato a questo no, c'è questo sistema, demo feedback, allora ho fatto la demo e c'è qualche problema, la demo stessa perché mi dice mail non leggibile, però io qua vi, ehm, abbiamo visto un messaggio, potremmo andare... In questo caso siamo andati a vedere i dettagli del messaggio, vabbè, c'è stato un problema, non ce l'ha fatto vedere. Ma se no potremmo andare a, a vedere i dettagli della persona, quindi legato ai contatti, di chi mi ha mandato la mail, qual è la sua storia, eccetera, eccetera. E quindi lui lavora molto gli account, di fatto l'elenco, con quelli, sa, si mette delle stelle per quelli più frequenti, i contatti, quindi tutta la rubrica dei contatti, i contatti principali, i lead, ad esempio, crea... ah, ho sentito una persona, eh, potrebbe essere interessante, allora creo un lead, come prima l'abbiamo chiamato Prospect, mi inserisco i nomi. Vedete, questa è una cosa molto veloce, l'unico campo obbligatorio è il cognome. Tutti gli altri campi sono opzionali, ma perché questo è pensato, venditore, ho trovato una persona, l'ho incontrato in fiera, eccetera, in tre secondi devo caricarlo nel database. Poi ho tempo, io o qualcun altro del mio team di raffinare l'informazione, magari scopro che c'è già nel database e allora lo vado a collegare. No? E io trovo, ho trovato che Smith eh, eh, è un possibile lead, eh, se ciò metto le informazioni, se no le salvo e poi dopo ci ritorno no? a elaborare, vado a vedere i lead che ho inserito, quali sono quelli che li eh, ho tutti, questo, questo è uno stato di new e poi si possono andare ovviamente a. Eh, a classificarlo ad esempio questi qui sono classificati vedi, per source, da dove è arrivato? Eh, mi ha chiamato dal nulla l'ho generato la mano, è un impiegato eh, ha risposto a una mail l'ho visto a un trade show, a una, una fiera eh, per il passaparola, eccetera e quindi nel momento in cui inserisco il catalogo delle persone, via via le arricchisco l'informazione e queste informazioni sono quelle che mi servono poi per andare a fare la segmentazione eh, un lead di, diventa poi un'opportunità, un'opportunità richiede di dare un nome, ma l'opportunità è andare, andare a vendere gomme da neve in Siberia, no? perché là c'è la neve, allora vediamo un attimo, allora, chi la deve, eh, qual è l'account a cui collegarlo, qual è il nome dell'opportunità, quali sono gli obiettivi che mi, che mi propongo e chi è il responsabile di mandarla avanti. Quindi di fatto sarebbero le attività, i task, no? le task, le direzioni in cui si lavora. E questo dal punto di vista dei venditori. Quotes, sono i preventivi, adesso non stiamo a vedere tutti, potete giocarci tranquillamente, i pre, pre, pre, previsioni di vendita, e preventiva, che è la parte poi più operativa di tutte. Uh, sì, devo uscire. Ecco, la parte marketing invece è diversa parte marketing, se andiamo a vedere la parte gestionale eh, già diciamo così, il manager ha una visione, o per me è stata preparato una visione diversa no? diviso per industria eh, il lead by lead source, quello che dicevamo prima, cioè quali sono vedete che in questo caso i contatti principali arrivano attraverso call-call, quindi le telefonate che arrivano all'azienda non stimolate, no? a freddo. Oppure sono clienti esistenti, oppure sono self-generated inseriti a mano e così via. Le campagne che sono attive, il tipo di campagna, qui siamo nel marketing, no? quindi stiamo principalmente gestendo la campagna e la loro efficacia andiamo a vedere questa campagna cosa fa come è descritta, se vado nel dettaglio della campagna c'è un nome è adesso è attiva, o non è attiva da, da quando a quando impressions, quindi quante volte sono già state visualizzate i comunicati di questa campagna è, è inviata via mail e poi c'è un budget previsto, un costo previsto e così via quindi. descrizioni chi la deve gestire a chi vanno mandate le mail, quindi in questo caso quali sono gli elenchi, questi target list, e io se voglio posso vedere questo elenco, questo target list contiene questi target qua, che sono gli utenti a cui arriveranno le, le, le informazioni, che sono prese dall'insieme dei target, dei contatti, dei lead eccetera, con certi filtri che sono stati definiti, eh, torniamo indietro. Qua il tasto indietro funziona, eh? avete visto la differenza di ieri. Eh, dentro le mail ci sono dei link e quindi noi vogliamo tracciare quali indirizzi contare. No? Di fatto nella mail ci sono tre link uno punta a questo indirizzo, l'altro punta a questo indirizzo, l'altro punta a questo indirizzo, voglio contare, voglio avere no, la possibilità di analizzare dove, separatamente dove cliccano gli utenti di ciascuno di questi tre. E poi alla fine c'è questa email, a un certo punto prima o poi definisco dove è andato. Email template. Eh, quindi, quindi dico dove è andata? ah no scusate lo clicco qua a fianco al template qua scrivo la mail che verrà mandata mettendoci dentro i vari link a cui cliccare eccetera eccetera quindi in questo caso una campagna via mail definisco tutti i dettagli a chi le mandare le mail quindi filtrando i vari contatti che ho il contenuto della mail il link a cui l'utente può cliccare e questo click è, chiaramente sarà generato automaticamente dal generatore di mail, ogni volta e ogni mail ci sarà un numero univoco in modo da poter sapere qual è associare il click che viene fatto al, a chi ha ricevuto la mail e quindi a, al mio contatto nella, nella rubrica. E Ogni campagna di questo genere, se avessi una campagna, che ne so, telesales... È di tipo diverso, ovviamente non c'è la mail template, è più semplice perché poi è meno, è meno automatizzabile. No? Faccio telemarketing, farò degli annunci, decido quando, ho un budget, eccetera. E poi, vabbè, ho statistiche di questo genere. Questa è la parte in cui defini, può definire le campagne, definire gli obiettivi, eccetera. Anche qua ha visibilità sui leads, ma non tanto perché li porta... No? perché a portarli sono i venditori quanto perché li, ehm, li usa per filtrare i destinatari delle proprie campagne. Dal lato operativo di Sara ci sono le campagne attive, quelle quando finiscono, Vedete che gli operativi hanno l'elenco delle attività, i messaggi, eccetera, le cose da fare, gli obiettivi da raggiungere. Vabbè, ci sono sempre i leads di prima, ma essenzialmente sulle campagne può creare... Ah no, eh, sì, infatti è molto simile... Sto cercando la risposta alle campagne, dov'è? Forse qua non è attivata. E qui la definizione della campagna, view status, eccole qua. Eccolo qua, quella parte interessante. Questa è la campagna di mail che abbiamo visto prima, adesso lei è responsabile di seguirla. Se vado a vedere lo Stato mi dice, allora chi ha risposto? Questi sono stati messaggi spediti, 128. Questi a contatti, questi a, a utenti, questi a prospect, questi a lead, pescati dalla rubrica in questo modo. Questi 14 sono tornati indietro, cioè le mail non sono più valide. E altri 16 perché la mail era non funzionante. Eh, 10 hanno cliccato, 76 l'hanno visto. 12 hanno cliccato sul bottone opt out, cioè non mandarmi più altre mail. E di quelli che invece hanno detto... Eh, probabilmente hanno visualizzato ha messaggi inviati a questi qui c'è l'elenco di tutti chi ha visto il messaggio sono questi chi ci ha cliccato sopra sono questi per ora eh, non c'è stato nessun lead creato eccetera ma di questi qui posso trasformarli eh, click through posso trasformare in target nel senso che que quelli che ci hanno cliccato li posso aggiungere nei target che sono le persone a cui poi che passerò alla forza vendite, dicendo, guarda questi qui hanno mostrato un interesse, magari seguili, e diventano il target della forza vendita. No, qui c'è questo ciclo che va avanti e indietro, il forza vendita trova le persone, il marketing non interessa, e poi riparte i contatti indietro. Poi un mondo completamente diverso è quello del supporto. Supporto post vendita, invece, ha a che fare quasi sempre con i problemi degli utenti. Quindi questo qua è il direttore responsabile del, supporto, del servizio di supporto, in questo caso ha una vista sul canale Twitter dell'azienda da cui vede tutti gli insulti che vengono presi eh, e forse può anche scriverci, non sono sicuro. No? Eh, I casi aperti, cioè il numero di chiamate di supporto ricevute e non ancora risolte e i responsabili che li stanno gestendo divisi tra new assigned e pending input, cioè new sono appena stati creati, assigned vuol dire l'ha già guardato, ci sta lavorando, pending input vuol dire il personale di supporto ha chiesto all'utente maggiori informazioni, maggiori dettagli e in attesa di risposta dell'utente, quindi il caso è ancora aperto ma non è il supporto che non sta agendo è l'utente che non sta rispondendo. Eh, divisi, gli stessi dividi per priorità, i casi principali, quindi key cases, i problemi principali, eccetera. E quindi dà l'idea generale di come sta funzionando il supporto. Se invece a livello di supporto ci muoviamo sul piano operativo, di nuovo non abbiamo più le statistiche generali, oppure ci sono ma non sono così importanti, ma abbiamo invece i casi, i casi aperti. Subito la prima cosa sono i casi che sono stati assegnati a me divide per stato, eccetera, eccetera, di nuovo il Twitter, e knowledge base articles sono, una knowledge base interna è una database di risposte pronte, che posso mandare, allora c'è questo caso qua, questo signore qua che ha un problema, togli sta roba, having trouble adding new items, so, questo signore che arriva da qui, questo è un cliente, priorità alta, assign to è l'operatore regina che sono io se non sbaglio quindi sono io eh, e lui mi ha dato mi ha eh, segnalato questo problema allora io show more dovrebbe farmi vedere vabbè, eh, qualche dettaglio in più e io devo poter rispondere a questo messaggio eh, dov'è la parte scusate non trovo più e passando da un utente all'altro all'altro dai no, qua. ha segnato a me documenti collegati contatti collegati e dov'è l'azione eh momento sono in casa e dovrebbe esserci il modo edit si sì, qua sotto eccolo qua qua sotto qua sotto posso scrivere la mia risposta please check, beh, please check your cables e posso inviarla e questa risposta viene aggiunta alla storia del caso e viene mandata all'utente che l'ha creata e quindi io posso rispondere tipicamente potrò penso dalla pagina precedente chiudere il caso dicendo questo qui aveva uno status assigned io credo di averlo risolto oppure l'utente mi ha confermato di averlo risolto e quindi non è più assigned rendato, ma è diventato una volta che l'ho risolto lo metto in stato di close e viene riflesso nelle statistiche, eccetera. Quindi questa è un'operazione molto più… ho già tutte le informazioni perché sicuramente sono i clienti che hanno… Ehm, ho già tutte le informazioni sui, sulle persone che mi contattano, però devo risolvere i casi specifici. Quindi di fatto l'attività principale è prendere uno per uno i vari casi che arrivano all'attenzione e vengono popolati qua… Eh, in automatico in manuale, nel senso che se io sono al telefono, rispondo al telefono, eh, posso creare un nuovo caso perché c'è tizio che mi chiama e mi risponde. In realtà tutta questa parte dei casi, in fase di configurazione, quindi non lo fa questo ma lo fa l'admin, eh, decide che un certo indirizzo di email tipo support-mia-azienda.it, ogni mail che arriva viene automaticamente trasformato in un caso. Il caso inizialmente non è assegnato a nessuno, poi qualcuno li legge, li smissa tra le persone, perché in automatico non, non puoi sapere a uh, chi dare la competenza, e poi compaiono nell'elenco di, di questi. C'è tutta la parte di knowledge base che dicevo, sono le risposte preconfezionate, per cui se io vedo che è un problema frequente, Magari io capisco che è un problema frequente, ma siamo in 10 a rispondere al supporto tecnico, allora creiamo un articolo nella nostra knowledge base e cerchiamo eh, e mettiamo a disposizione, condividiamo le domande frequenti, oppure gli utilizzo più semplici del come fare stampare, come fare cambiare la lingua, allora qualcuno di noi ha scritto questa cosa in modo che quando un utente ha bisogno eh, semplicemente facciamo copia e incolla di questa frase. No, è, già, è, una, è una base interna quella non è, tanto, non è visibile agli utenti direttamente ma è la base sulla quale in, diciamo, i nostri esperti i nostri eh, responsabili del supporto possono dare delle risposte quindi il menu in alto in questo caso è sempre lo stesso quest'ultima parte del supporto non, cioè, sono, alcune voci ci sono altre non ci sono in funzione di come è stato configurato nel caso fosse un prodotto software ad esempio c'è anche Bugs il supporto post vendita è il più diverso dagli altri perché gestisce degli incidenti dei casi, dei contatti già, già ricevuti nell'altro caso avete visto che ad esempio accounts e Contacts c'era sempre poi qua c'è anche Bugs nel caso delle vendite c'è anche eh, i leads soprattutto, i o più i preventivi, i preventivi ci sono solamente sulle vendite. Se io invece vado sul marketing invece ci sono le campagne, mentre non ci sono i preventivi, ma mentre i contatti lì ci sono. Quindi sono un sottoinsieme, è un database unico, tanti casi d'uso diversi, tante funzionalità diverse che sono offerte in funzione dei ruoli delle persone. La forza di tutto questo è che una volta che ho inserito il nome di una persona, il nome di un venditore, il nome di un cliente, il nome di un fornitore, quello è visibile da tutti, no? in tutte le piattaforme, e poi ciascuno avrà il suo workflow e quindi si personalizza l'interfaccia con le operazioni che deve fare, no? questo è grosso modo, eh, come dicevo, se voi andate sul sito suga.crm.cosa, eu potete.com potete da qualche parte c'è un free trial cliccate su questo e lui vi manda una mail con un link per poter accedere a una demo di questo genere sono demo fasulle per cui i dati vengono cancellati però possiamo vedere giocare con le varie funzioni È uno dei tanti, però è quello più facile con cui giocare, essenzialmente. Eh, per oggi direi che siamo a posto. Grazie.